Ehi hey, fratello, benvenuto in un nuovo video Devi sapere che su Fortnite hanno aggiunto le skin di Mero Academy Roba veramente molto figa, io tra l'altro con Mero Academy sto in fissa ormai da anni Quindi fratello, la sfida di oggi è non trovare All Might Se lo troviamo, il video finisce Mi raccomando, lascia like, iscriviti altrimenti perdi le prossime challenge E soprattutto scrivimi nei commenti una challenge che tu vorresti vedere Allora, tendenzialmente la sfida si può fallire perché sono i primissimi giorni di All Might Quindi è anche probabile che io mi trovi qualcuno che ha comprato la skin D'altra parte però, quella di All Might, a differenza della skin, non lo so... Di Deku o di Kachan È una skin veramente gigantesca Ragazzi Cioè veramente comprarla Non dico che trascenda il pay to lose Ma tendenzialmente sì È veramente una skin imbarazzante Speriamo che Mamma mia quanta roba Ah ma aveva trovato questo Un tizio si sta curando Dagli treni Mamma mia, bro, ormai sono Matrix, cioè neanche mi colpiscono più. Magari nella cesta? Una bella pistola, dai, ci vuole, ci vuole da sesto. Niente, zero, Pistola? Niente. Vabbè, è rip. Oddio, forse è qua? Pistola? Palese, palesissimo! E lui? No, ok, vabbè, vabbè, cure. Vediamo il perk del giorno, more parkour. No, no, vabbè, vabbè, ho scelto il perk al momento, ho sbagliato, io sta. Col DMR, fa un po' te. Anche il bro ha il martello. Se col DMR fa male... Ah, pistola, vabbè. Si può fightare ora. Serve in prospettiva. Ok. Easy. Se muoio perché questa cosa c'è una rosa imbarazzante... No. C'aveva veramente una rosa bruttissima. Non l'ho mai usata così da lontano. Ok, non sto messo... Ma quello era il Might!